Buon pomeriggio, bentornati a tutti Andiamo a fare la reaction subito, non perdiamo tempo sì. Ragazzi, 100.000 like per la finale Quindi mi raccomando, dopo la reaction Andate sul cazzo di video e lasciate il like Mi raccomando Cominciamo dal derby degli stalloni Frene contro blu. Oh, È diventato stallone anche, anche Pierino Derby degli stalloni, signori blu Vediamo la nostra semifinale. finale Iniziano subito Così scintillante Questa prima io, io quando ho visto questi due Che dovevano andare in semifinale Ho detto Uscirà una di quelle Pagliacciate clamorose sì. Ma Che fa? Marzo, Oddio Arbitro si muova <ride> Capite quando, quando si parla di show E di cazzate Si parla di questo no? no vediamo se Freire si porta eh. le oh! <ride> Raga, non avete idea di dove quel pallone sia finito. Perché l'immagine è tagliata. Ha continuato a volare per tanto tempo. Si riparte dopo aver sbagliato le calce di rigore. Frene viene Bruno Brunolone. Ci sono divertiti. Attenzione però, Frene. Oh. Oh. Oh. Oh. Attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh. attenzione Tutto regolare. Tutto regolare. Che fa, che regolare. Fa? Fa? E allora pareggia Blue 1 a 1. Comunque, Pirino, senza offesa. Mi no, sono meglio. Loro. Doc, quella che ha augurato la morte a chiunque. Tranne a me, ha detto che io sono un bravo ragazzo. Adesso Grazie Grazie Il tiro gol. Che va a baciare la maglia di Pavel Nedved Atenzione ancora Atenzione Blur Velocissimo, ancora Ma Blur Che la porta fa, che fa? Sul destro di questo eh? Frenne che frena oh. l'avanzata di Blur e Ovviamente È matto oh. oh. oh. non... Che sassato Attenzione Blur Buttarla dentro Che è che Brun è Visibilmente Arrabbiato Prova il destro Può uscire qua l'attenzione attenzione Blur Blur, Blur. Classe eh, mia che, che giocate che ci sta regalando Che comunque non era semplice Perché no, no, ti, tipo no, no, no. Blu era tipo monopiede capito Non era semplice far sto gol uh, Facendo perno sul mancino E mettendolo dentro di destro Bravo bravo sì. eh, Si inculano un no, po', no, po' eh pizza, la pizza che, Si pizzano a pizzano Si cercano di pizzare Incularella? Ah, in in, interviene l'arbitro Che fa Giammo Giammo Giammo mi sta a buttare culo Io mo', mi sta a buttare culo Ho fischiato il vantaggio ho fischiato io Non ho fischiato fallo Ma quale vantaggio ho fischiato il vantaggio Attenzione, ah, non, ci sta, ah, affatti, Guarda, non, non ci sta Rubino. Non ci sta. Garra come si caga addosso, Rubino? Attenzione. Che lei. fa? Sì, si, butta ah, fuori. <ride> Attenzione. È partito l'inseguimento. Ma come corre, Frena, è pazzo. Attenzione. Veniamo, Blur. Prova ad avanzare, palleggia, prova a sbeffeggiare che Frene basso. che basso. Cosa sta facendo? <ride> <ci dobbiamo fare. ride> Raga, questa è base meme. Questa è la coordinazione, lo chiamano alla scala a ballare a Frene, guardalo. Frene, oddio, oddio ROTE, ROTE, ROTE! Si riprende, attenzione, se Blur segna Vince e va in finale Chris mi sembra da un anno la finale Ciao è Chris, è in chat Attenzione, Frene, Frene, 4-3, la riapre C'è Blur che non allunga un passo neanche a morire E poi Frene si gira Uè, so CR7, aspetta Blur fa un numero Calma. Si sta giocando la finale del pallone d'oro Frene prende la munizione ma soprattutto ma poi che scena è questa scusate signori ah, cioè. si vede la maglia, <ride> prende la ma fa vedere la maglia di blu ma cos'è ma cosa siamo in terza categoria rischia di essere clamorosamente rimontato è molto stanco e si vede no. questo gol un po' mi puzza no. di merda eh. no. che, che fa a frene perché si abbassa no. <ride> Ma poi di che cosa ha paura? Che era una palla di pezza 3-5-4 Il finale è loro che si avvicina sempre Il Blur blu Ci sta blur. Possiamo scrivere la storia Puoi andare in finale Puoi vincere questa competizione Il difficile bene adesso ragazzi Lui si gioca tutto Perché ti deve fare un nome con questo torneo Noi siamo tranquilli Giochiamo al Il nome Ce l'avete già Ecco tipo questo è un discorso Un po' di merda Da parte di, di Omi onestamente Io gioco per vincere Come qualunque tipologia di gioco Ma ovviamente giochi anche tanto per, per spettacolo. Onde evitare che gente, visto che mi è appena arrivato un messaggio da un bambino stupido dicendomi God che non hai vinto così il tuo piano di farmare spec follower su questo contenuto è andato, è andato a puttane. Poi magari qualcuno lo prende anche per vero. Ragazzi non siamo qui a far dissing. Io e Chris siamo amici. Non provate a metterci contro perché avete già rotto i coglioni. Inizia la situazione. Grazie finale. Pier. Vai. Si stanno affrontando per qualificarsi alla finale. Contro Blur, che ha battuto Freire poco fa. 5-4-6-3. Oh, Pippega! Mamma mia. Pippega in vantaggio. Prova lo scadetto! Oh, oh, oh, oh. E gol! Uno dei più belli del Torreo. Capite quando vi parlo di show? Cioè, quando vi parlo di show, vi parlo di questi gol. Vi parlo di, di arte calcistica. Del bello oh, del oh, oh, calcio, oh, oh. no? Del contenuto. La Wave. Eh, eh, nettamente più grosso possente Bravo. fisicamente rispetto alle Pippega. 2-0 attenzione eh, E oh, arriva oh, il 2-1 oh, gol Sempre in possesso palla il Pipega, 88% possesso palla Pippega E eh, non possibile. per la Way Perdonami Che palla è sotto di un gol Attenzione, prova a sfruttare Possente il corpo E c'è un è pallo Gol annullato Ma non è il direttore Attenzione, polemica Arbitro Arbitro, il pigiama. Oh! considerate ragazzi che tutte le situazioni che avete visto di fallo forse non, non si vedono bene ma Chris picchiava. e ve lo può confermare tranquillamente anche lui non c'è né simulazione né, né niente io non ho mai fatto un centimetro di polemica eh. l'ho fatto giocare al suo gioco a difendere la porta attenzione pippega, la deviazione la palla che è caravola, attenzione da tutto da rifare posizione di gol che più o meno tutto io subivo rifare. perché sì. giustamente lui Essendo più forte fisicamente Mi spostava Quindi in questi Uno contro uno La forza fisica Ha molto più la sua Magari della tecnica Ancora Doppio passo Se ne va Mi pega Ma che salva fatto farlo Guarda c'è un colpo Arbitro <ride> Porco Dio Chris Che cos'era questo? Che cos'era? Ma <ride> che cos'era? <ride> <ride> <ride> Zling, porco zio! La palla è qua e lui sta guardando dall'altra parte. Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Tra l'altro nel contraccolpo son caduto e ho sbattuto la faccia praticamente contro, diciamo, la paratia. Ora! Ora! Più pega, mancino. Rete! Intento! Comi Pensaci tu No no ma sta giocando bene Ha fatto uno scavetto il Pippega che gli è andata di culo Bravo lui No allora no O, o mi è andata di culo o bravo io sono, sono due cose diverse Se vinci contro di lui è fatta Stai sottovalutando Blur Ragazzi Blur come te è cotto e tu a differenza sua hai quasi. Regà <ride> Qua tutti a scrivermi Pippe sei corturbante No raga, Voi non avete idea È un miracolo che non mi sia preso un'embolia Non mi arrivava il sangue al cervello Neanche ai polmoni Neanche alle gambe Ero completamente sfatto Morto Distrutto Io mi fido di Chris Chris come on questo. Ecco il secondo tempo Blur. Chris come on. Niente Nessuna risposta ragazzi. Un 3 a 3 renderebbe questa partita ancora più folle. Il... Bello sto gol oh, Bravissimo mano. Anche perché gli spazi erano pochi Io difendevo in maniera corretta Per quanto mi riguarda Perché se tu difendi a un metro dalla porta Praticamente impossibile segnare Banalmente perché non c'è spazio per saltare l'uomo Attenzione passa ci prova la palla non va Prova e viste La palla non va Attenzione ancora Sbaglia porta porta Questo può essere un momento cruciale Qua ho detto se le gambe mi reggono la porta a casa Ultimo sforzo Tensione palpabile veramente Tira, vieni qua oh. Cioè anziché mettermi tranquillo Samuel mi urlava addosso Qua sono 5 minuti di, di video Noi eravamo mezz'ora che giocavamo non perdere, non prova una cosa difficilissima La però Vi faccio un piccolo var. Dificilissima, Però non è, fallo, non è, fallo. Non è fallo. 4 a 4. Non è fallo. Attenzione cosa stiamo assistendo. Giustamente, voi volete sapere che cosa mi ha detto Blur? Come chiaro. nella prima semifinale, 4 a 4. Blur voleva giocarsela con me in finale per due motivi. Secondo me, uno perché un po' temeva Chris dal punto di vista fisico, l'altra parte perché sapeva che con me avrebbe fatto tante gag. Quindi lui mi ha. Che sto caldamente implorandomi di vincere sta partita Si sta giocando qualcosa di importantissimo Che potrebbe cambiare le loro... Questo è il momento più bello del, del torneo per me Io qua sorrido, cioè ci guardiamo proprio nelle palle degli occhi Della serie Siamo alla fine Cioè la prima volta che guardo proprio fisso una persona negli occhi E porto rispetto per la sfida Perché la sfida è stata clamorosa È morto, è morto, è morto Esatto, esatto. Attenzione, Chris. altro fallo. Non è fallo, dai. Porco zio, non è fallo questo. C'è il mio polpaccio che vola in Madagascar. Porca puttana. Uh, Boom. Uh. No. Cioè, Chris prende e se ne va. Prende la palla, si fa autogol e se ne va. E io, tipo, tutti lo guardiamo e faccio. Chris, dove cazzo vai? Ah, insomma, non può essere tutto fallo. Una pinguinata da parte di Chris LaWay assurda. Ti pega, ti osserviamo ancora. Ti pega perde il pallone, sanguinoso. LaWay. salterà la prossima perché è espulso! Non può saltare la finale! Complimenti alla UE! Ma complimenti soprattutto al Pippega che ha fatto una signora partita! Attica, avevo paura eh Avevo paura Omiato, oh, il bastardo Figlio di puttana Mi puntava il laser negli occhi Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta Ho lottato E mi sono divertito come un coglione Poi vi farò vedere le scene Dove io sono stato 10 minuti lì appoggiato Cioè non ne avevo più È venuto lì Blur a parlarmi È venuto Frene Murride. Sono venuti tutti lì a complimentarsi E Davide contro Golia proprio La sfida con Frene è una sfida molto divertente Un po' di show